Ah, finora tutto bene, Jim. Oh, Kermit, tu non sai che piacere sia venire a uno show senza doversi poi esibire. Ah, già. E, e, e tu non sai quanto sia brutto dirigere uno show dove l'ospite non vuole esibirsi. Rilassati, Kermit, non è la fine del mondo. Beh, non esserne sicuro. <ride> eh, ma se non vai tu, dovrò farlo io, anche se ballo come una gelatina mossa dal vento. Nessun problema, ero un insegnante di ballo. Cosa? Un secondo, tu mi stai offrendo una lezione? Ma certo, in pochi minuti ti farò muovere le gambette O nel tuo caso, zompare le zampette ah, è fantastico! <ride> Ehi, dimmi, Gin, eh, eh, dimmi, dove vorresti fare questa lezione di ballo? O, ovunque, dove vuoi Oh, beh, eh, che ne dici, che ne dici di farla di là? Bene, ah, Kermit, la prima cosa da imparare è rilassarsi ah. Kermit, mi hai imbrogliato. Oh, beh, una specie, un piccolo imbroglio. Ok, allora, iniziamo. Avanti, salta sul piano. Oh, oh bene, guardate, gente. Ehi! Hey. Follow me! Yeah. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three. One, two, three. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Well, there! Gee, I guess I got it. Thank uh you. -huh. Vorrei che Gin Kelly mi insegnasse il Charleston. Vorrei che Gin Kelly ti mollasse a Charleston. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah.